ad una nuova puntata di Agora Marketing dove parleremo dello scenario dei media in Italia uno scenario sempre più ibrido, più fluido dove sono centrali il dato e la tecnologia e parleremo anche del nuovo identikit del consumatore che cambia inevitabilmente e resta al passo con i tempi, lo faremo da un osservatorio privilegiato, quello di Omnicom che è una media agency di livello internazionale e lo faremo grazie al contributo di uno dei suoi rappresentanti ovvero Marco Robbiati, Research and Marketing Science Director di Omnicom Media Group a cui naturalmente do il benvenuto. Grazie, Grazie. per essere qui con noi. Grazie a voi per sì. l'invito. Ecco, dottor Robbiati, sicuramente per comprendere lo scenario attuale eh, digitale è una delle parole chiave ma in Italia ecco, a che livello siamo di alfabetizzazione digitale? Questa è una domanda diciamo, che pone un interessante mh, osservatorio con cui vedere l'Italia. La, la pandemia ha spinto l'alfabetizzazione digitale delle famiglie italiane. Questo è stato un passo molto importante in un periodo diciamo, sventurato per altri versi, perché costretti a casa le famiglie italiane hanno dovuto, tramite la DAD, lo smart working o l'e-commerce forzato per produrre, per produrre beni e servizi, per diciamo, consumare beni e servizi, ha dovuto trovare quella dimestichezza con le attività digitali che era venuta mancata. Care prima. Giusto per capire durante il periodo post-Covid per una ricerca fatta dal Censis con Auditel. Praticamente un terzo delle famiglie italiane per la prima volta ha avuto a che fare con una di queste tre attività, quindi quando parliamo poi dell'online o di mestichezza digitale non intendiamo che con lo smartphone una volta nella vita mi collego su internet, ma proprio in maniera regolare ho svolto una di queste tre attività. Ma il dato più importante per capire quanto è stato importante questo avvento è stato che sempre durante questa intervista sulle famiglie mi hanno chiesto qual è stato il grado di soddisfazione delle attività di smart working, della formazione a distanza, piuttosto che del consumo di prodotti tramite e-commerce, e tutti hanno avuto un grado di soddisfazione abbastanza alto, quindi il 77-80% delle famiglie italiane si è detta molto soddisfatta di questa esperienza. Questo chiaramente poi fa sì che questo tipo di abitudini, questo tipo di dimestichezza digitale poi si protragga in continuazione anche nel futuro, e questo è quello che poi vediamo nel nostro mutato scenario, per cui diciamo il Covid, la pandemia, ha spinto in maniera molto importante la digitalizzazione. Tra l'altro su questo, giusto per fare una piccola notazione poi per quanto riguarda diciamo, il nostro paese, in realtà mh, più che digital divide, di cui ogni tanto si parla, si dovrebbe parlare di digital life divide, che cosa intendo? Un concetto più che altro legato alla velocità di consumo della, della banda e quindi poi di internet, alla propria esperienza, perché all'interno del 90,2% mi sembra che dicono famiglie italiane collegate a internet, che sembra quasi un valore che abbraccia la totalità della popolazione italiana, in realtà noi abbiamo che un 9% non è per nulla connesso, appunto già per differenza, ma un 20%, forse un 30%, è collegato a internet solo e esclusivamente tramite mobile. E questo è un problema per le cose che ho detto prima, perché evidentemente tutta quella serie di attività dal consumo di beni e servizi, piattaforme di streaming, eh, DAD, mh, smart working, vengono notevolmente penalizzate dal fatto che l'accesso è dovuto solo esclusivamente sulla parte mobile. Quindi abbiamo queste due vie da una parte, una parte del paese diciamo, residuale con il collegamento mobile e l'altra addirittura con velocità e iperconnessione che permette esperienze di consumo che diciamo sono, gli permettono esperienze diverse che per altri non sono diciamo, arrivabili. Certo, insomma c'è una differenza, immagino anche territoriale, geografica probabilmente tra eh, le regioni del sud eh, e quelle del, del nord quando si parla di, di digital divide. Naturalmente anche questo settore eh, influenza eh, in maniera insomma, o positiva o negativa a seconda eh, di uno dove si colloca all'interno della penisola. Della geografia esatto, esatto. anche fine. perché l'investimento sulla banda larga sappiamo tutti che diciamo, molto spesso viene lasciato alle aziende, non è all'interno eh, diciamo, di un, un programma specifico ma che richiede investimenti e tempo per diciamo, l'allargamento della banda larga. In questo momento l'Italia rispetto agli altri paesi europei in termini di penetrazione di banda larga è diciamo, tra gli ultimi posti, ha fatto dei balzi avanti negli ultimi anni però sicuramente non è a livello di altri paesi europei. Certo e lo visto anche con i problemi di streaming che si sono eh, verificati, eh, soprattutto quelli che hanno riguardato il calcio, insomma, una piattaforma esatto. in particolare con eh, insomma, quella famosa rotella, rotella che gira. Esatto. Brava, infatti quello eh, è sì. stato l'inizio sicuramente di un'attività in cui hanno immaginato che il calcio così trasversale su tutta la popolazione fosse un driver che poteva portare a una maggior diciamo, digitalizzazione, un aumento della banda larga e sicuramente tra le prime esperienze durante l'autunno con la famosa banda larga che girava e comunque la fine del campionato poi le cose sono nettamente sono migliorate, migliorate, migliorate. però diciamo, è stato un driver legato a un elemento esogeno, quello del calcio, quindi hanno preso diciamo, questa larga fetta di abbonati e diciamo, su questo hanno cercato di, di, di scaricare quanto a parte il tema dell'aumento della penetrazione e della digitalizzazione. Certo, del, sì, del... Sì, hanno sfruttato insomma, questo volano che è rappresentato dal calcio ovviamente in Italia per fare poi degli interventi anche strutturali. Strutturali. Insomma, eh. E, e migliorare chiaramente sì. l'accesso sì. per, per l'intera popolazione. Parliamo invece ecco, di investimenti eh, pubblicitari. Che margini ci sono eh, in questo ambito? Perché lo ricordiamo, agiamo naturalmente in un contesto molto complesso dal punto di vista economico, finanziario e naturalmente anche politico. Quindi il margine per gli investimenti e in questo caso gli investimenti pubblicitari immagino sia ridotto rispetto a prima oppure no? Allora, anche qua andrebbe fatto un distinguo. Allora, se prendiamo il classico perimetro di osservazione che ne abbiamo diciamo, con i dati a disposizione del mercato è un perimetro diciamo, ridotto in contrazione, aumenta l'inflazione, sì. si contraggono i consumi, le aziende che devono necessariamente sopperire per non alzare l'ultimo prezzo, prezzo verso il consumatore ridurranno i loro margini e necessariamente la pubblicità sarà parte di questa riduzione per permettere appunto loro di, di, di avere un'economia diciamo, sostenibile in un periodo di grande compressione. Però all'interno di questo perimetro classico, che quindi prevediamo una parità o una lieve contrazione sugli investimenti pubblicitari, ci da dire che questo perimetro col passare del tempo è rimasto diciamo, in una formula classica, mi intendo. Parliamo di investimenti di tv, stampa, radio, web nella sua totalità, però nel passare del tempo le forme di comunicazione si sono, sono mutate, sono cambiate. Mi riferisco alla spesa ad esempio sugli influencer, mi riferisco alle spese sull'e-connect TV, mi riferisco alle spese sul gaming piuttosto che sullo sports e-sports, quindi in realtà se uno avesse l'opportunità, visto la grande anche difficoltà, di poter raccogliere tutti questi investimenti, sicuramente questa contrazione che noi vediamo sul perimetro classico, abituati a vedere gli investimenti, in realtà sarebbe inferiore. Quindi probabilmente bisogna avere l'opportunità di vedere una lente un po' più grande di quello che è diciamo, il perimetro classico e cui siamo abituati a confrontarci, diciamo. E eh sì, certo, con nuove tecnologie insomma, che avanzano e quindi anche il perimetro, immagino, degli investimenti pubblicitari si allarga o comunque si diversifica eh, rispetto al, al passato. passato? Con tutta la difficoltà ovviamente cioè. di poterle monitorare, quindi questo è un po' il, il tema, quindi la maggior difficoltà di poterne fare una rendicontazione, però la nostra sensazione è che comunque il perimetro di investimento, le, le necessità, e le richieste dei clienti sia molto più largo rispetto a prima e dicevo il perimetro con cui siamo abituati a confrontarci storicamente non rappresenta più perfettamente l'investimento delle aziende in comunicazione certo. Ecco, abbiamo parlato anche appunto nell'introduzione iniziale della centralità delle tecnologie e dei dati eh, come influiscono poi per la composizione di una campagna pubblicitaria? influiscono soprattutto nell'ultimo periodo in maniera abbastanza importante perché ci sono state diverse, diciamo, driver per quanto riguarda la digitalizzazione del paese. Non ultima il passaggio della televisione, quindi con le, con le sue varie forme di consumo, eh, con lo switch off del digitale, quindi con l'inserimento nelle case, e nelle famiglie italiane, delle smart tv che permettono di collegare gli italiani, un altro strumento per collegarli, diciamo, alla rete, 15 milioni di nuove televisioni. In quell'inserimento la televisione entra all'interno di un ecosistema digitale già abituato all'utilizzo del dato e anche qua vediamo Prima di tutto la televisione fa parte di un ecosistema digitale complesso di schermi e l'utilizzo del dato tanto caro alle aziende per questioni anche diciamo, di preciso marketing quindi l'opportunità di spendere al meglio comunicando alle persone di interesse di in selezione di target molto specifiche piuttosto per abitudini o diciamo di consumo o addirittura dati di prima parte su cui poi si apre il tema del cookie less e dell'opportunità per il mondo delle connectivity del mondo televisione digitale in generale di occupare un maggior spazio diciamo rilevante però la le tecnologie dati ormai di questo sistema interconnesso, quindi riconoscere il consumatore sulle diverse piattaforme, capire esattamente che tipo di consumi, qual è il suo stile di vita, quali sono le sue necessità, come si è manifestato in rete nell'ultimo mese, ad esempio capendo quali sono le sue necessità e quindi comunicare in quel momento è diventato la base. Fra non molto vedremo sicuramente anche l'ambito delle tv, ad esempio a al Programmatic quindi cosiddetto programmatic tv che null'altro che l'utilizzo del dato in fase diciamo, di pianificazione media, quindi diciamo c'è una spinta molto importante da parte sia delle aziende che richiedono una maggiore precisione di investimenti, sia nostra nell'offrire comunque prodotti e soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate che vadano incontro diciamo, alle loro esigenze. Certo, ecco una quindi montagna di dati se così possiamo definirla che aumenta e che contribuisce insomma a creare una profilazione immagino anche dell'utente sempre più più precisa e questo poi è determinante quando appunto si compone la campagna pubblicitaria assolutamente, vediamo anche l'utilizzo dei dati di prima parte da parte diciamo di diverse aziende che cercano di costruire su questi dati di prima parte sarebbero i dati dei naviganti sulle property ad esempio della sì. stessa azienda con l'opportunità grazie alla tecnologia, a questo nuovo ecosistema così espanso fino anche alle smart tv dicevamo di poter rintracciare il consumatore all'interno di tutti questi spazi di questi momenti e quindi comunicare a lui in maniera molto precisa con certo. dei messaggi Molto rilevanti. Che è diciamo un po' l'ambizione che è sempre stata del nostro mercato per lungo tempo. Certo, certo, comunicare, insomma, in base alle esigenze poi eh, della, della singola persona, del singolo fruitore, eh, sempre più insomma, anche personalizzata diciamo, questa attività. Assolutamente. Eh. Anche l'ultimo, diciamo, Festival di Cannes nel 2022 sì. abbiamo visto. Oh, si è vista la necessità di parlare di creatività comunque legata alla tecnologia e ai dati affinché sia rilevante nel momento in cui comunica in quel preciso spazio e momento, quindi una necessità maggiore di integrazione per quanto riguarda creatività e tecnologia, quindi mai come adesso è necessaria proprio perché è un ecosistema quello certo. che si è costruito. Ecco abbiamo parlato appunto di eh, consumatore ma è un identikit quello del consumatore che naturalmente sta cambiando e sta cambiando in base alle esigenze del momento siamo abbiamo detto in un periodo eh, storico particolarmente complesso dal punto di vista non solo politico lo scenario internazionale la crisi ucraina ma anche economico con i dati dell'inflazione che continuano a salire che penalizzano naturalmente poi il portafoglio eh, appunto del, del consumatore quindi ecco Consumatore eh, del futuro, che identikit, che nuovo identikit avrà le caratteristiche? Le caratteristiche. La cosa straordinaria è che durante il periodo della pandemia, un po' sia nel consumo dei mezzi, ma anche quello del consumatore, se dovessi scegliere una parola chiare, chiave, sceglierei consapevolezza. Uh -huh. La consapevolezza del consumatore per quanto riguarda il suo atto di consumo, che sia un prodotto, un servizio, ma anche una televisione o un contenuto audiovisivo grazie anche all'esempio alla personalizzazione, quindi all'abitudine alla scelta, è diventato molto molto importante. Non la clusterizzazione, la ricostruzione per target, per socio piuttosto che comportamentale, sta diventando veramente stretta. L'agire sociale, i valori, la trasmissione dei valori, soprattutto anche dei brand in uno scenario così complesso, come abbiamo definito prima, l'importanza del consumo responsabile, di partecipare col proprio atto d'acquisto a un'esperienza di consumo che non è semplicemente funzionale, l'acquisto di un prodotto, un bene e servizio, ma si sente partecipi di comunità community, in cui invece si condividono diciamo, dei valori. Ho letto recentemente eh, un'analisi abbastanza diciamo, mh, recente in cui il 34-35% delle persone dichiarano che il loro comportamento, il loro acquisto è in funzione anche del comportamento responsabile sociale a meno dell'azienda. Quindi siamo veramente di fronte a un ecosistema, un'interconnessione abbastanza importante. E la definizione di un consumatore eh, con uno stile di vita, un cluster, un parametro sociodemografico non è assolutamente più rilevante. Bisognerebbe parlare di valori che invece diciamo, accomunano i consumatori e poi ogni consumatore può anche partecipare a più community in questa maniera di eh, diciamo, sentire. Quindi, targetizzazione, clusterizzazione, sono tutte parole che ormai appartengono quasi anacronisticamente a prima del periodo pre-Covid, che veramente in soli due anni, sia per i consumi diciamo, mediali, sia che per l'atteggiamento e la proposizione del consumatore, è completamente cambiata, è stravolta. Noi ci troviamo all'inizio di un mondo nuovo, completamente nuovo, di cui diciamo, stiamo imparando adesso più o meno diciamo, come muoversi e come orientarsi. Certo, ed è un consumatore che appunto a causa anche eh, di tutto lo scenario che abbiamo descritto appunto economico di una, una riduzione del potere d'acquisto deve fare delle scelte e quindi diciamo la disponibilità economica che ha la va a investire in aziende che trasmettono appunto anche dei valori che non puntano esclusivamente esatto. alla vendita Ovviam di merci. ovviamente poi il tema della partecipità della, della facilità d'uso della consapevolezza appunto dell'acquisto del prodotto o servizio rimangono alla base soprattutto la praticità e diciamo la chiarezza per quanto riguarda l'offerta e il consumo del prodotto che viene offerto. Questo sicuramente rende un consumatore molto appunto diciamo, consapevole rispetto certo. a prima, del, del suo ruolo, del, del fatto che in questo momento è acquirente, che ha un'azienda che gli propone i suoi prodotti e servizi tramite la pubblicità e con cui instaura quasi un patto diciamo per quanto riguarda il consumo dei propri beni e servizi, quasi un rapporto più che semplicemente una vendita certo. eh, Ecco, e possiamo dire a proposito di valori che eh, sostenibilità, inclusione sono le parole guida di questo periodo o ne può individuare altre oltre a queste? Sostenibilità, inclusione, economia, rispetto del clima, rispetto dell'ambiente, c'è proprio un senso quasi di interconnessione delle persone, quindi si sentono veramente partecipi di questo mondo e vogliono lo stesso rispetto di chi comunque prende il loro tempo magari per fare una pubblicità, una, un messaggio pubblicitario per cui l'interlocutore deve capire che col consumatore si sta creando una relazione. Gli chiediamo uno scambio di tempo e di attenzione nei nostri confronti perché vogliamo sottoporgli prodotti o servizi che noi riteniamo essere affini ai suoi valori e diciamo ai suoi atteggiamenti e le sue, le sue necessità. Quindi è questo rispetto che diciamo, farà sì che comunque si crei una tensione particolare, positiva tra diciamo, brand e consumatore. Chiarissimo, bene questo insomma è il quadro eh, generale del panorama dei media in Italia appunto della nuova figura, anche il nuovo profilo eh, del consumatore, del presente e del futuro perché come ha giustamente sottolineato è un'epoca nuova che inizia a svilupparsi adesso e quindi stiamo iniziando a comprendere alcune dinamiche e vedremo poi come si svilupperanno in futuro anche e soprattutto grazie alla tecnologia, perché poi magari con l'esplosione del metaverso, se ne parla tantissimo, saranno ulteriori ragionamenti quelli che dovremo fare. Assolutamente, sul tema del metaverso, anche qui volendo diciamo, seguire uno dei temi che in questo momento sono importanti, c'è anche quello di capire poi come parteciperemo certo. al metaverso, perché l'acquisizione dei dati, il tema della privacy che in questo momento è così importante come ad esempio l'etica di chi scrive gli algoritmi, perché noi, per fare un esempio pratico, noi molto spesso quando interagiamo con i media interagiamo tramite algoritmi, cioè in maniera passiva. Le informazioni e le interazioni che noi diciamo, utilizziamo ci vengono proposte da algoritmi, motori di ricerca, piattaforme di streaming, eh, di qualunque genere tipo, che cercano di indovinare che cosa stiamo cercando e ce lo propongono in maniera anticipativa. Facendo così però ci tolgono un po' l'inerzia, no? quindi in maniera comoda noi lasciamo tutta una serie di informazioni di diverso genere a tipo a questi diciamo, grandi motori di ricerca che elaborano le informazioni e che poi sono in grado di ricostruire di noi non solo diciamo, la parte a noi cosciente, ma addirittura se penso che io possa ad esempio, fare un esempio, prelevare i tuoi dati di vari consumi, prodotti, servizi, col passare del tempo diciamo, il metaverso avrà una conoscenza di te molto più profonda di quando tu non l'abbia coscientemente. Quindi... Saremo una parte funzionale del nostro, passami il termine, gemello digitale che sì. interagirà dentro questo. Quindi siamo di fronte a uno scenario apocalittico, a una fase di cambiamento, a una velocità ipersonica. E questo certo. è veramente, lascia... Quindi una profilazione anche un po' psicologica, potremmo così definirla, Ma a livello inconscio, ma comunque... A livello, eh, esatto, la parte sì, conscia, sì. volendo per ridere, sarà funzionale al nostro gemello digitale, che sarà sia conscia che inconscia, quindi avremo... Le macchine avranno diciamo, una conoscenza di noi completa, i nostri cambi di abitudini, di consumo, di visualizzazione dei prodotti, cosa cerchiamo, non cerchiamo, il tempo di intrattenimento, quali pagine visualizziamo e quindi rispetto a noi avranno una conoscenza maggiore di noi stessi. E quasi mi rendo conto che è un paradosso. Però questo è, diciamo, è quello che sarà l'attore protagonista del metaverso. Certo. E noi, tutto sommato, saremo funzionali alla nostra figura. Eh, diciamo, sì, di, di noi e dei nostri desideri dei, appunto anche reconditi, quelli più consci appunto e visibili quelli reconditi di, di, e poi è lì che le aziende alla fine esatto. devono andare a colpire. E quella sarà l'area diciamo, sicuramente certo. una delle aree che diciamo col metaverso verranno sicuramente interpretate e diciamo utilizzate, fatto salvo la privacy certo. e tutto quello che in questo momento si dibatte come piuttosto in America dall'altra parte diciamo dell'oceano sull'etica di chi scrive l'algoritmo che come abbiamo capito è così importante per quanto riguarda della nostra vita, perché abituati diciamo in maniera profusa ad essere diciamo, soggetti passivi di questo tipo di attività perdiamo poi coscienza dei nostri dei nostri di passaggi quello esatto. che, che forniamo insomma esatto. di tutte le nostre attività. Quindi forzioni, una grande responsabilità da parte di chi di chi, di chi lo fa. esatto Dottor Robbiati, io la ringrazio tantissimo per averci offerto questa panoramica, la ringrazio per essere intervenuto qui alle fonti Agora Marketing. Ringrazio che... a voi e buona giornata. Grazie. Bene, ringraziamo allora il dottor Robbiati, si conclude qui questa puntata di Agora Marketing, io naturalmente vi rimando poi a tutto il resto della programmazione delle fonti TV.